arrivano in farmacia le pillole di movimento così la USP, Unione Italiana Sport per Tutti rimette in moto gli italiani il progetto inaugurato nel 2011 a Bologna diventa ora nazionale grazie alla stessa USP e con il finanziamento del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio da febbraio nelle farmacie aderenti saranno distribuite finte confezioni di medicinali senza farmaci all'interno ma con un bugiardino il foglietto esplicativo speciale che dà diritto a un mese di attività sportiva gratuita obiettivo tornare in moto tornare insieme ma anche rilanciare lo sport sociale e per tutti e per parlarne abbiamo ora nostro ospite Tiziano Pesce presidente nazionale della USP. buongiorno Pesce benvenuto da chi tocca buongiorno Andrea buongiorno Maria Cristina grazie di questa opportunità da tutta l'UISP bene allora eh, partiamo subito dalla domanda spontanea che sorge immediatamente dove si trovano queste pillole di movimento? Si troveranno in centinaia e centinaia di farmacie come ha ben già sottolineato in apertura Pillole di Movimento è un progetto o meglio eh, era un progetto innovativo partito da Bologna nel 2011 eh, che oggi diventa una vera e propria campagna nazionale di comunicazione, di sensibilizzazione e di promozione dell'attività fisica sportiva come diciamo, medicina eco naturale capace di prevenire abbassare l'incidenza di sviluppare patologie che sono strettamente connesse ad uno stile di vita sedentario. Tutto questo grazie al Dipartimento per lo sport, che sostiene anche economicamente questo percorso e grazie a un'alleanza importantissima, quella con il sistema delle farmacie, e ovviamente con la rete associativa dei nostri comitati territoriali, delle associazioni e società sportive. Eh, Quest'anno interverremo, eh, interverremo in, interverremo in eh, 31 comitati territoriali e eh, arriveremo a toccare eh, 235 comuni eh, d'Italia. Eh, il nostro sito wis.it, ma anche una web app che abbiamo creato eh, proprio per la campagna pillole di movimento.wis.it oltre a presentare tutti i dettagli e del progetto presenta anche tutta la mappatura delle città coinvolte e delle eh, farmacie che ancora una volta ringraziamo non solo ovviamente per questo progetto ma sappiamo bene come il sistema delle farmacie in questi due anni complicati di pandemia come sia è, è un punto di riferimento sempre più importante per le nostre comunità. Ah, sì, certamente. Lei giustamente diceva che il movimento è una medicina che più naturale non potrebbe essere, direi che è anche priva di controindicazioni. E a questo punto a che cosa danno diritto queste pillole di, per mettersi appunto in movimento? Sì, eh, ci saranno appunto queste scatolette che richiamano proprio la confezione eh, del più classico farmaco da banco, non conterranno appunto le vere e proprie pillole ma conterranno un bugiardino speciale, diciamo così, personalizzato città per città che presenterà oltre ovviamente a indicazioni per fare correttamente attività sportiva e fisica, conterranno eh, le indicazioni per eh, mettersi in contatto con eh, i con nostri comitati territoriali, mettersi eh, in contatto con le 370 associazioni e società sportive coinvolte nel progetto, per quindi andare a praticare. Andare a provare, ecco, pillole di movimento, prove gratuite di movimento, è un po' il sottotitolo che abbiamo dato a questo eh, progetto. Eh, sì. Andare a provare attività sportive e fisica di base per tutte diciamo, le attitudini, attività più tradizionali, classiche da palestra, attività più innovative, arti marziali, ginnastiche, attività motorie, balli, danze, non mancheranno le attività in acqua, le attività eh, in piscina, tante attività all'aperto. È veramente un ventaglio variegato sono oltre 1200 ecco le attività fisico-sportive che si potranno praticare nel nostro paese quindi davvero per tutti e per tutti i gusti ma questo progetto ha anche una seconda finalità alta, quella di voler rimettere appunto in movimento gli italiani ovvero quella di rivitalizzare un settore che è risultato particolarmente colpito dalla pandemia quale è quello dello sport sociale di che cosa si tratta e perché ha sofferto tanto a causa dell'emergenza sanitaria? Eh, proprio così, grazie di questo spunto perché ci date modo come, eh, come Rai, come servizio pubblico ancora una volta di sottolineare ecco, come l'ambito sportivo di base, l'ambito sportivo sociale sia stato sicuramente uno dei settori più colpiti dalla pandemia anche con le ricadute e l'impatto economico finanziario. E in questo paese abbiamo quasi 100.000 associazioni società sportive su tutto il territorio eh, con eh, grandi competenze, con... Eh, eh, pensiamo agli istruttori e ai lavoratori del mondo dello sport, con grandi anche professionalità, con grandi investimenti, eh, le associazioni e le società sportive, grazie anche al volontariato, possono in questo momento eh, andare avanti, ma tantissime hanno dovuto chiudere letteralmente i patenti. Pensiamo alle società e alle associazioni sportive che in questo momento devono fare i conti on, a, oltre ai costi ordinari, anche ai costi delle manutenzioni straordinarie, ma anche ai rincari. Certo delle utenze, energia elettrica e gas e quindi questo vuole essere un progetto che non solo dà l'opportunità di avvicinare i cittadini sedentari ai benefici dell'attività fisico-sportiva ma sicuramente in questo momento diventa anche un aiuto, se vogliamo, diciamo più indiretto per sostenere, ecco eh, le attività quotidiane di queste straordinarie associazioni e società sportive che sono veri e propri, eh, veri e propri presidi diciamo di eh, socialità eh, dei centri urbani ma pensiamo non solo ai centri urbani, alle grandi città pensiamo a tutte le periferie e pensiamo anche alle aree interne del nostro paese, pensiamo come tanti paesi tanti comuni sarebbero molto veramente più poveri in termini di socialità, in termini di approccio culturale e sportivo se mancassero, se venissero a mancare le nostre società sportive, le nostre Verissimo, grazie allora Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'Unione Italiana Sport per Tutti, da febbraio ricordo correte in farmacia perché magari anche nella vostra città ci saranno queste pillole di movimento, scatolette che contengono come abbiamo sentito indicazioni preziose su come praticare attività sportiva e anche contatti con tutte le associazioni sportive del territorio per praticare più di mille diverse attività.